You can never come here, but I will come here. Ya was I called Mambahaya, yes, okay. Yeah, we go money why is the heavy number higher who you are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 Kwa huti weza kuingia mbinguni kumona mungu kwa adano hilo la kwanza Lazima kwa usaliwe marapili Kaka nitetea para kasama hivi hivi mwali maesidahini Hivi kweni kweni ujuko kwa kwa kwa zahilo marapili ni muhimu Kwa naesu wa sifili Maanake za uwe marapili ni nini Maanake ni kwamba uwache adano la kwanza Uwazo kwa na lo Ambalo liyaminu liyutimikio kafkini msahili Uwingie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 Uri wa kandalu. Akitua Abraham. Akaja karibu wa rimu wa kaza mtoto wa naitua shimaili. Akiwa anaitua Abraham mbaga. Mungu wakambia madami yaka 25. Tanebeleza ngu nimekunja mungu wangu, nimekutokea nenda mbeleza muka yunga mkabilifu. Mungu wakambia mungu wakambia mungu wakambia. Mungu wakambia mungu wakambia. Mungu wakambia mbibia mbibia kule kumekamia yaka 24. Kimia. Mbibia kanyua mweshe ni poteza. Ni kaza mtoto tatibu wangu wakuleta hawa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 come si assoluta? Non poteva, ma a voi la prima di te ne spiego. Alleluia! E poi mi trattassi, ma gli amani mi amini. Ho visto, non mi amano. Io ho fatto un po' di tempo in di tempo in casa, non mi amano. Io ho fatto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 non sì. mi scappi, sì. eh? Quando la spagna sì. non lo sai sì. da nano, non si sì. io, il suo sì. io, io, il suo sì. pagano, io, il suo sì. pagano, io, il suo pagano, io, il suo pagano, io, il suo pagano, io, il suo pagano, io, il suo pagano, io, il suo pagano, io, il suo pagano,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 Hanuka nesikungu ya hudia mbao nishirekea kurengesho tena kwa imbada na kulitakasa hekalu bada kipindikirefu bila kuwa na ibada kumbuka alifakuu utawa mutumu wa nikule babeli na shungu haa kuwa na hekalu haa kuwa na snagogi kwa haa kuwa na ibada kwa ndembefu mbe kwa oo paka wameruni katika nchiyao katha kujika hekalu nipo ikanza ibada kwa mara kwa sayo ibada ya mara ya kwanza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 trabili za isaiah kandilosema iremia mika yeah. alibadili alikabilisha zote na mababla ganisa kwa funureo na pato talamo undi ueleza kalenda wa yahudi na badepata siku ya kunjua mariamu ni wasi kamba yeso lizale tereshwana a nekumikesi na sisi kama opisto tunabodi kujisifu kwa jili ya hilo jambo liofurulio kwento na biblia inafibiti shaivu sasa kwepo kwa siku kua pagani pia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 siku ambayo tunampuuza Kristo isivyo kawaida kwa sababu ile roho ya mpagani shetani yamuihuisha unakuta kwa Christmas watu wanakunywa pombe kuliko kawaida Christmas watu wanafanya ubaya wakaa na familia zao Christmas ni siku ambayo watu utafikiri kichaa anaposema anakuja kwenye ufamu wake na kujia wewe Kristo mbaya leo hii unasikia maneno haya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 Ndiyo siku nalopesa bika Tare moja mwezi wa kwanza wa mwaka wapwanza Kwa sasa ukirudisha Tare moja mwezi wa kwanza wa mwaka wapwanza Urudisha siku nane Mutaputa ntale shina nane Siku kwa mkia shina tano Mwezi kwa wa kwanabe Kwa kwa kuwana sema Kwa kuwana sema nyo niyo uterita mwaka wapwana Kwa kwa kwa kuwana sema Ahaa Kwa sasa ni sahii Kwa mkia shina nane Inaivili kuthibitika la shina tano Kwa mkia shina tano kwa mkia shina tano Alisema nina pokunja Ninapopua mtu sasa katika sikia nane Ninatakaza umakawa wano leo kubadio Naleno imuaka fbina mwana nane Tuka yesu atahiriwe Sikia toka yesu atahiriwe Tarei Sita etarei tisa Mweza kumna mbini Mwaka fbina mwana nane Siku hiyo ya tisa ya Mweza kumna mbini mwaka fbina mwana nane Miaka hiyo fbina mwana nane Tuka yesu atahiriwe Awe mwanadama Awe mtu katika mwana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 io ho detto che non è un problema, ma non è un problema. Se non è un problema, non è un problema. Parliamo di un problema. Parliamo di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 Nijini ndio mnaakunye wa pombe na kuala gara Watu wa mna krismas niya kipadani Kumu mna ruisa wenye kunye wa padani Krismas imekunye ili Ionboa iza uonao la nadi Uwe mtu wa nuru Seteke mei krismas Kwa kwa mnamondogo kutuka na mtu Kikunye wa pombe ite na shirikia krismas Uwe towa na shirikia shirikia kipadani Ambao yesu alikuja kufuta Wana yesu asefire wow. Kwa hini ndio Nili ndio ujumla Kusama kusama krismas isi takunye uku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 kwa hivyo na si matatizo kwa mtoto wenu wengine wanavisha shule kumbe hela yote shetani Christmas kuna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 Grazie a tutti.